Ciao sono Carlo, benvenuto in questo nuovo video, oggi andiamo a fare questa canzone dei Poo che si intitola nel buio e mi è stata suggerita dall'amico Luchino che saluto, calorosamente lui è un grande fan dei Poo Uh, se nel uno dei video precedenti avevamo fatto cuore matto e ti sembrava troppo difficile uh, tenere quel, uh, quell'obbligato tonica quinta bassa, tonica quinta bassa, con questo pezzo qua possiamo andare un pochettino ad avvicinarci uh, a quell'idea, però... Uh, in maniera diciamo più semplice perché questa canzone è, è abbastanza più facile da suonare. Quello che hai sentito era l'introduzione in cui il basso esce molto fuori ed è molto carino. Praticamente andiamo a... noi abbiamo come accordi il re e prendiamo questo re al tasto 5, ok? Lui poi deve andare sul fa. Uh, ci appoggiamo al re al suo quinto grado, ricordo il quinto grado lo troviamo quello grave rispetto alla tonica quindi se il re è la tonica, il quinto grado è un la, re, mi, fa, sol, la io posso avere o quello acuto che si trova due tasti e una corda più in basso oppure posso avere quello grave che si trova sulla stessa altezza, quindi se il Re al tasto 5 sarà sempre al tasto 5, ma una corda più in alto, quindi più grave. Quindi il La è la quinta di Re. Qua sfruttiamo proprio quest'idea. Re, La, Re, La, Re dobbiamo andare a faccia arriva tramite il sol sol fa con questo andiamo ad affinare la nostra tecnica cioè quando noi dobbiamo suonare sullo stesso tasto ed è lo stesso dito che deve occuparsene eh, possibilmente in maniera non da barré come fanno i chitarristi senti che i suoni vanno a sovrapporsi uno all'altro poi non riesco ad avere controllo il dito deve sempre andare a martelletto doppio martelletto qua e qua per cadere sulla nota e qua devo spostarlo velocemente poi in alcuni casi eh, io ad esempio faccio anche scendere il martelletto se è solo una nota di passaggio oppure se è molto veloce faccio scendere il martelletto e riesco a prendere e gestirmi tutte e due le note non so se da qua si vede meglio dove riesco cambio proprio con il dito per cadere bene il martelletto dove invece magari è solo di passaggio oppure molto molto veloce allora lì scendo col martelletto e vado a gestirmi tutte e due le note proseguiamo sul fa dopo il fa in realtà qua mette, cioè lui va a appoggiarci un sol quindi probabilmente c'è anche un accordo di sol e, e va sempre a gestirlo con il suo basso, il, la sua quinta grave, eh, il quinto grado grave che quindi diventa re, re è la quinta di sol, sol la si do re, ok? andiamo di nuovo a sentirlo qua siamo sul sol e facciamo re, sol, re, sol. Poi per ritornare al re come accordo andiamo sul la grave e poi ritorniamo sul re. Eh, tutto questo potremmo anche farlo con il la corda vuoto. E non escludo che all'epoca si ragionasse molto di più con l'uso delle, delle corde a vuoto una cosa che eh, io se riesco cerco di evitare perché secondo me appoggiare la nota suonata rispetto a alla, alla corda vuoto è sempre meglio come suono eh, però ci può anche stare io qua te la propongo perché nel, con la scusa facciamo anche tecnica quindi miglioriamo anche con la mano poi se vuoi suonarla con la corda vuoto le note sono sempre quelle e va benissimo anche così andando avanti poi sul pezzo abbiamo, andiamo a seguire gli accordi quindi abbiamo già visto un video sul siglato come seguire gli accordi di base andiamo sempre ad appoggiare dove riusciamo il quinto grado quindi andiamo a sentire, qua dovrebbe partire la strofa sul re ok scusa come ero dimenticato andiamo a fa acuto e solo acuto quindi mm. eh, qua non fa più il giro eh, con tutte le note eh, come nell'introduzione dove il basso era protagonista perché non c'era la voce, eh, ma entra un pochettino nel mix e va a appoggiare con meno note, però prende sempre il fa e il sol. Quinte. Quindi io questi fa e sol li lascio lunghi mentre invece sul re che va a distribuirsi su due battute lavoro con la sua quinta sotto poi dopo finirà, tutto ci vedrà, e... quindi qua andiamo semplicemente a seguire il siglato con note abbastanza lunghe e abbiamo il si sì naturale poi fa diesis che possiamo prenderlo o acuto o grave qua sotto sol e poi di nuovo Re carino poi ah no, dopo fa un passaggetto qua continua sempre come prima scusami, qua è sempre ancora così c'era un passaggio carino con le note che salivano in questo momento non lo trovo però forse è qua la notte si spegne, e domani sarà con me. Qua continua con, con il re. Però era carina la, la, la prima parte. Qua seguiamo proprio gli accordi: Do, Si, Fa diesis, Sol, La, e poi ritorniamo. a Ok, più o meno segue sempre. Questi, questi accordi qua benissimo eh, ti ricordo che puoi utilizzare Cordify cerchi il titolo della canzone la trovi così eh, fai scorrere gli accordi in modo da avere un grigliato dove andarli a seguire e poi divertiti suonando, suonando il pezzo grazie mille ciao ancora Luchino ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video carlo ciao